Caro Parenzo, vorrei aprire uno squarcio su una cosa. Um, esiste un festival fruttariano eh? che apre a Milano, il Festival dei Fruttariani. Una delle protagoniste sarà una ragazza che si chiama Samantha, che non so quanti anni abbia. Samantha, quanti anni hai? Non si dovrebbe chiedere, però te lo dico, ne ho 33 33, vabbè, 33 anni si può dire, non è che Beh, ce n'hai sì. eh, 75 vabbè, Non ne ho più 18, insomma Vabbè, 33 anni non mi sembra che sei una... no, si può dire tranquillamente Samantha Iroldi è una fruttariana, addirittura crudista Crudisti. Ebbene sì, ecco, ma che cosa vuol dire essere crudisti? Fruttariano, quindi? Innanzitutto, fruttariani significa, caro Parenzo, se non lo sapessi, mangiano solamente la frutta, solo, solo frutta. No, certo. no, no, no, no, no, no, mangiamo no. frutta, dolce, frutta grassa e frutta ortaggio. Eh, Che porre la, la frutta grassa? Frutta ortaggio, scusa, no, non mi ricordo allora, più, me detto, <ride> ma la detto. Non ti ricordi più, ti, ti rinfresco la memoria. Allora, vabbè, frutta, dolce, eh. tutta quella che conosciamo un po' tutti, quindi mele, pere, sì. banane, ok. Sì. Frutta, grassa? Sì. avocado, olive e olio extravergine d'oliva, possibilmente denocciolato. Bene, poi. Frutta, ortaggio sono pomodori, cetrioli, peperone, zucchina, ah, ecco. zucca, melanzana. E tu questa roba qui la mangi tu? E certo che la mangio assolutamente sì. Per cui, diciamo... Ma io ho fatto la scelta crudista e mangio tutto crudo. Perché non In mangi cotto? Perché non mangi cotto? Spiegami. Mangiando crudo mantiene intatto tutto il patrimonio di vitamine e sali minerali ah, dei fruttaggi, eh, con la cottura a Qualcosa di cotto può essere più piacevole al gusto, diciamo, no? Allora, cioè... diciamo che quando vado al ristorante fruttariano del mio collaboratore al festival, sì? Fernando Bruno, che è anche lui è organizzatore con me, sì, lui certo. fa dei piatti cotti, fruttariani, e talmente se buoni se sei che li, li a mangiare. Eh, No, come... non sono costretta, però mi fa piacere, eh, lui come fa di talmente fronte... buoni. Non c'è dubbio, di fronte a una bistecca, come ti comporta? tu, cara Samantha. Cioè di Ma io vedo un cadavere, guarda, non so cosa vedi tu, però quando vedo un cadavere, animale morto vedo io un cadavere. una bella bistecca, una bella fiorentina, un bel sei filetto. Però no, Non sono necrofilo, mi piace Ma la carne. Che sei... Ma che c'entra ah, una necrofilia? Scusa, un, mo un morto è sempre un morto, Amica scusa. mia, ammazziamo gli animali, sì, ne siamo consapevoli e ne siamo anche orgogliosi da un certo punto ah, di bene, vista. Bene, sei orgoglioso siamo... di uccidere sì, no di uccidere, uccidere un animale che è una cosa diversa da uccidere i <ride> miei figli, non so se Cosa cambia? cambia? Per ah te uccidere cambia. un bambino o uccidere una, una mucca è la stessa cosa? E chiedilo alla mucca però No, beh, È difficile dire. non un po' parlare Molto difficile è chiederlo questo. alla mucca eh, vedi, come che, sai. vedi però come sei tu stai, Hai detto la cosa giusta La mucca non può parlare, non può rivendicare i suoi diritti Ma eh, ho capito allora però, però non, non è un caso non può parlare, non può rivendicare i propri indiritti Deve essere ucciso, massacrato, credo ah, sì, ma calci La domanda è un'altra eh, Ammazzare un bambino o ammazzare una mucca È la stessa cosa per te? vita è sempre una vita no, ma sì. però non rispondere in maniera così vaga eh, è, la detto, cosa, sì sì no? sì, è la stessa una cosa sì o no dunque è la stessa cosa Dunque, in teoria, punito. chi ammazza una, una mucca dovrebbe essere punito come quando si ammazza un bambino. Se, sì. se uno segue questo, sì. sì, e tu dici sì? Va bene, sì. io ammazzo una mucca e mi prendo l'ergastolo, dovrebbe essere che, condannato all'ergastolo. È normale, sì. secondo te, questa roba? È normale? Chiedi, eh, no? Sì, però eh, visto che mi stai intervistando, l'ergastolo, ancora non te l'hanno dato. Devo Ma lo da, come sai, dovrebbero darlo all'82% degli abitanti dell'Italia, che ancora hanno questo grave torto di cibarsi della carne, di cibarsi in maniera di... Allora, aspetta, eh. facciamo una distinzione. Attenzione, però, perché tu sei un giornalista, sei informato eh, e ma sei consapevole dell'azione. Peggio ancora: molte, persone, peggio ancora, molte persone, appunto, tu sei responsabile di ciò che ah, fai. Io... Molte persone, sì. tra cui persone anche della generazione dei nostri nonni, non eh. hanno. Non hanno questa informazione, questa cultura, quindi devono essere prima di tutto, informati ah, e metti corrente. Dunque, quelli che sono meno informati, sono meno colpevoli. Io che sono informato e so tutto invece Beh. sono una specie di organizzatore di, una, di un campo di sterminio, diciamo no? una, Beh, un collaboratore del col Questo addirittura un, non lo chiamerei così. Comunque, però. Una e grande collabori strage. al massacro di queste vittime ma che in ogni bello, caso qui siamo bello. per parlare del festival fruttariano per ma fare ma la morale a no, te no certo per carità cara Samantha è anche una voce piuttosto affascinante come fascinante? si fa a cibarsi solo di queste cose non signora, lo so cara. francamente no, non lo so e, e lo so. come io, fai no. tu a cibarti di cadaveri ti chiedo io e io stasera ad esempio vado a mangiare le tagliatelle al ragù non ne posso eh, fare eh. a meno Vai in un obitorio, chiedi se ti danno un po' di carne o di qualche cadavere, domani non sera ragù te lo fai con quelli. non mi dissuaderà. <ride> no, non mi disuadere, io sono mia cena di questa sera, sì. a quello che vuoi. andremo tutti Andremo tutti al festival cara, fruttariano. No, io verrò no. certamente a visitare gli amici sì. fruttariani, che non sono Occhio. degli odiatori di professione, anche se pensano delle cose allucinanti. Però voglio dirti una cosa: ma, eh, mangiando solo frutta, innanzitutto, quanto mm. si scoreggia per esempio, ecco, una cosa esempio, concreta? Così, tanto per mettere la domanda lì, eh? Penso che sia soggettivo. Io direi che tra me e te, sicuramente scorreggi di più. Tu ma Questo è probabile dire questo, una... sì, questo? confermo anch'io. Che ci ho dormito in camera d'albergo più volte. Questo confermo <ride> anch'io: cioè, la frutta, la frutta e tutte le sue propaggini. Come hai detto, te, che non è solamente la frutta eh, in senso comune, frutta grassa e frutta Esatto, ortaggio, Tutta certo. questa roba qui fa, come dire, libera un po' l'intestino e cioè, no, fa emettere meno peti. Di, di fermentazione a cui tu ti sì, rinvi sì, sì, esatto. accade se tu ti mangi la frutta dopo sì. eh, delle proteine animali o dopo degli amidi, per cui no, non è così, non ah, è così. se invece tu ti mangi, ad esempio, noi fruttariani ci sì. mangiamo a, ah. a colazione, pranzo sì. durante il giorno solo frutta dolce, eh. quindi nient'altro, solo frutta sicuramente dolce sicuramente si scorreggia di meno. Non scorreggi proprio se vuoi saperlo Non, non scorreggi questa, proprio Non beh. hai fermentazione e Perché si se mangi meglio. Solo Scusate se mi inserisco nella vostra conversazione eh. Io, diciamo, ho una dieta normale E non ho flatulenze Cosa normale? normale nel senso che mangio la mia besticchina Mangio il pesce, tutto. frutta, verdura Tutto, non mi faccio mancare nulla non E non ho flatulenze non. Scusate se mi sono inserito nella vostra conversazione Scusami, si scopa eh, meglio? Che ecco, non hai bravo, Samantha si scopa meglio scusami se ti faccio questa domanda, perché spesso ri ritorna come discorso. Ma no? cioè, fruttariani... ah, vuoi sapere se da quando ero un'ariana, esatto. a ora che sono fruttariana crudista, sì. vivo la sessualità meglio? Certo, assolutamente. Questo voglio sapere personalmente, sì. Però, senso, è tutto scusa? che sia soggettivo. In che senso la vivi meglio? Cioè? C'hai cioè, più energia, hai più vigore. Gli uomini che incontri sono più, no, più, no, più possenti, più forti. In che modo la vivi meglio la sessualità? Eh, la vivo meglio in quanto stando meglio con me stessa a livello di persona mi rapporto cioè, anche gli, gli, altri gli uomini fruttariani più sono più, più... Sono più come dire sono più potenti sessualmente secondo te gli, no, gli uomini fruttariani io sono qui per parlare del festival non delle no, lascia perdere, che ci frega del festival no, l'ho già mi detto ci il festival ma l'ho già, la... oh, già detto dimmi, di ma l'ho già detto l'ho già detto prima del tuo intervento dimmi, ah, dimmi questa cosa qua vediamo se sei preparato no, in quali dati ci ma che ne so ma cazzo me ne frega dal 17 al allora 19 19 lo, stavo, novembre. lo stavo dicendo: Ma Cosa succede? Poi Gli uomini tifetto? sono non più potenti sessualmente o no? Spiegami se sono più potenti. Ti prego, lo sono voglio sapere. Sono più potenti. Non, ha, non, non hanno quel sudore puzzolente che avete voi, ecco, uomini. Anche qui. chiedo scusa lo, se mi inserisco nella vostra conversazione. dobbiamo chiudere qua? Ma io non sudo e non ho mai avuto problemi <ride> di questo tipo. E nessuno si è mai Palenzo, lamentata tu sei cara. Un alieno, allora, no, ma, ma le non chiedo scusa. Credo. Ho brava, sudato, brava. ma non puzzo. Ad esempio, chiedo ma scusa ma se mi crederò intrometto crederò nella mai, vostra ma conversazione. A domani, Davide Lumolloni. Ovo la banana.